Salve a tutti e bentornati su TuboZoo, io sono Tafrani e oggi siamo qui con Just Cause 3 perché voglio mostrarvi il metodo preciso per trovare la pistola per eh, ingigantire la testa di, di Reiko eh, probabilmente se possedete il gioco o se ne siete interessati avrete visto qualche video dove eh, c'è questa pistola per eh, ingigantire la testa oggi vedremo esattamente dove trovarla allora, prima di tutto aprite la mappa e andate nella zona sud della, della mappa e dovete trovare la città che si chiama Vico-La Tessa è una piccolissima città, praticamente è, è, è quasi solo il nolo. E, e dovete volare fino a volare, arrivare fino al, al punto che ora vedrete e questo angolo sul tetto di, di questa casa troverete questa pistola la prendete e immediatamente si, si ingigantirà la testa di Rico con questa pistola. Inoltre, possiamo ovviamente sparare le persone che non moriranno. Non con questa pistola, ma gli si ingrandirà la testa. Quando una persona muore, e dà la testa grande, come vedete, eh, eh, addio. Scusate se vi corto, ma comunque quello che volevo mostrarvi vi ho mostrato. Ora che sapete come usare questo diciamo trucchetto potrete divertirvi ancora di più con questo gioco. E da Frani è tutto, ciao a tutti!